Ho avuto l'opportunità di collaborare con il COSV recentemente, in Libano in particolare, ehm, in un progetto estremamente innovativo e che secondo me rappresenta bene l'approccio che il COSV eh, propone rispetto all'attività di cooperazione internazionale, cioè mette insieme operatori eh, che... Mh, gravitano solo ed esclusivamente nel mondo del terzo settore, ma anche e soprattutto con abilitati, abilità diciamo, che operano nel settore for profit, ma anche e soprattutto eh, sulla parte eh, più innovativa dal punto di vista finanziario. Eh, era un progetto, ehm, quello di partenza, direi anche ambizioso, cioè quello di cominciare a integrare i profili degli investimenti di impatto sociale con le attività inclusive di imprenditoria sociale. La parte che più mi ha affascinato di questo lavoro è stata quella di eh, partire senza alcuna coordinata eh, e senza alcun riferimento o alcun caso da poter replicare. Ecco. Avventurarsi in questo settore con spirito innovativo e con la volontà di scoprire diciamo, soluzioni parecchio distanti diciamo, dagli standard operativi forse è stato l'elemento che più mi ha affascinato nell'approccio del Cosmo. Eh, poi le difficoltà sono innumerevoli, le strade sono molto lunghe, però un approccio di questo tipo secondo me denota il vero ruolo sociale che deve assumere un ente che svolge attività di cooperazione internazionale in un momento di cambiamento come quello che stiamo vivendo.